Ok, dovreste vedere le slide, sta registrando, eh, appunto quindi eh, diciamo a titolo di liberatoria vi, vi, vi, vi comunico che siamo registrati e poi questa registrazione potrebbe diffondersi, quindi se fate domande o vi palesate con il vostro nome e cognome, sappiate che potrebbe comparire, non credo che ci siano particolari problemi perché non stiamo facendo nulla di particolare, stiamo facendo un corso di formazione, e, quindi eccoci qua, elementi di diritto d'autore applicati alla biblioteca, è un, è un titolo abbastanza descrittivo ma secondo me ben centrato, io ho messo aggiunto tra parentesi diciamo, per fare un po' la, la, la somma dei due, dei, del, diciamo, del titolo dei due incontri con discussione, discussione dei casi pratici. I, come vedrete i casi pratici io li discuterò in realtà eh, di volta in volta, cioè per ogni eh, argomento che trattiamo cercherò di farvelo arrivare, farvelo capire, comprendere meglio cercando di calarlo nella vostra, nella vostra realtà, nella vostra eh, eh, appunto, attività quotidiana. Io ho fatto anche come avvocato non solo formazione ma anche consulenza ad alcune biblioteche, quindi conosco quali sono anche le problematiche che che le biblioteche possono incontrare dal punto di vista proprio strettamente legale, quindi eh, liberatorie, problemi con autori, con archivisti che hanno reclamato questione, non so, eh, gestione degli archivi fotografici, mi sono occupato un po' di queste cose. Um, staremo insieme due, due, per due incontri e um, cercheremo di fare tutto quello che avevamo messo in cantiere, cioè in effetti quattro ore non sono tantissime per dare una, una panoramica completa del diritto d'autore, ma cercheremo di farcela. Allora, come vi dicevo, qua ci sono i miei riferimenti. Principalmente vi faccio, come dire, vi rimando a SlideShare perché SlideShare è, non so se lo conoscete, è un, un, un sito in cui si possono pubblicare le presentazioni slide e in questo sito finiranno anche queste slide che stiamo utilizzando in questo momento. Quindi le troverete lì, poi comunque le invio. A, a, a chi ha organizzato il corso così ve le può far arrivare, però le trovate comunque lì, sono scaricabili, sono sotto licenza open come vi spiegherò alla fine. Nello stesso tempo se qualcuno di voi è attivo sui social media ehm, diciamo che io sono molto molto presente e quotidianamente faccio attività di divulgazione di argomenti che vi possono interessare specialmente sulla pagina Facebook principalmente sulla pagina Facebook, anche su Twitter ehm, vabbè, ho anche un canale YouTube in cui trovate i corsi di altre lezioni sempre rivolte a, a operatori delle biblioteche, operatori del settore cultura, degli enti pubblici, quindi, quindi eh, potreste lì trovare cose interessanti, altri corsi, altri videocorsi, basta. Eh, Troverete anche i miei libri, che sono principalmente questi due, diciamo, sono quelli da cui trago le cose che vi dico in questo corso e eh, ve li segnalo, non tanto per fare lo spot pubblicitario, ma perché da questi link trovate proprio i testi da scaricare. Sono a loro volta sotto licenza Creative Commons, io tutto il mio materiale normalmente lo rilascio in modalità open e quindi li potete scaricare. E, ehm, e, e, e leggere, condividere, eventualmente se volete inserirli negli archivi digitali delle biblioteche Ben venga. E qua ce ne sono altri due più recenti, ehm, quello che forse vi interessa di più è quello relativo all'open access perché questo è curato da me, io ho scritto un capitolo e ho fatto appunto la curatela ma gli altri, gli altri mh, autori sono principalmente vostri colleghi perché Elena Giglia, Valeria Scotti e Truccolo sono delle bibliotecarie che eh, si occupano principalmente di eh, biblioteche scientifiche perché lavorano nelle università e nei centri di ricerca, eh, però appunto visto che il tema è quello dell'open access, eh, appunto che è l'accesso alla eh, letteratura scientifica, di cui parleremo eh, eh, magari alla fine della, del nostro corso, vi può interessare. E poi c'è Nicola Cavalli che è l'editore, che quindi porta il punto di vista di una casa editrice.